che lo fanno hanno sviluppato una tecnologia particolare derivata dall'automotive dove si può verniciare una barra di pvc prima di costruire la finestra ma una volta che la finestra è costruita il pvc non può essere verniciato o meglio se lo provi a verniciare sia a spruzzo che a pennello ottieni dei risultati veramente pessimi quindi non come l'infisso in legno che è possibile praticamente ripristinarlo anche dopo 10 anni 20 anni 50 anni il pvc una volta che si è scolorito che si è danneggiato che la pellicola sopra si è rovinata è ora di sostituirlo quindi se devi sostituire i tuoi infissi e vuoi un consiglio su quale tipo di infisso è meglio scegliere sulla posa in opera su quale tipo di vetro e sei lontano da gambettola, che è la nostra sede perché anche se siamo abbastanza grandi non possiamo servire tutta l'Italia ho ideato un servizio di consulenza dove posso aiutare chi come te deve scegliere i nuovi infissi puoi saperne di più su www.blogbisacchi.it dove puoi richiedere la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video